Di solito Zoom mi funziona sempre bene. Allora, vi parlerò in questo intervento del protocollo Cool Kids. Eh, ne parlerò non perché sono il formatore ufficiale di questo protocollo, però non solo per questo, ma perché eh, dopo questo periodo molto complicato che abbiamo tutti passato con il lockdown e tutto quanto, ci sono state molte eh, tematiche relative all'alza che sono venute fuori in tanti bambini e nei ragazzi. Per capire eh, proprio innanzitutto se quando utilizzare un tipo di questo protocollo dobbiamo innanzitutto capire quando l'ansia che sperimenta il nostro figlio è normale, tra virgolette, oppure è patologica. Eh, indubbiamente adesso al rientro della scuola ci sono tanti bambini che sperimentano dei sintomi che possono essere di ansia, sperimentano l'ansia. Eh, dobbiamo capire però da un punto di vista clinico quando questa ansia è, eh, provoca un disagio clinico al bambino oppure no. Fondamentalmente ci sono tre criteri che noi possiamo utilizzare per capire se eh, l'ansia che il bambino, che il nostro figlio sta provando, è qualcosa su cui dobbiamo preoccuparci oppure no. Il primo criterio è la durata, quanto dura l'ansia. Se l'ansia dura per poco tempo, è un momento, eh, allora possiamo non possiamo parlare di un'ansia patologica. E viceversa, se invece dura per tanto tempo, allora possiamo, possiamo iniziare a farci una domanda su com'è questa, questa ansia. Il secondo criterio è quello dell'intensità. Le emozioni, come poi dopo eh, se ne parlerà con, quando parleremo del pulchizio, che comunque è uno dei primi punti del, del lavoro psicologico per i bambini, eh, dicevo il secondo criterio è quello dell'intensità, cioè le emozioni, eh, tutte le abbiamo, non ci sono emozioni che di per sé siano eh, sbagliate o negative o, o che non vanno bene, eh, dipende sempre da quanto è l'intensità di questa emozione. Prima dell'inizio della scuola, ad esempio, è normale, è fisiologico avere un po' di ansia, ma quando questa diventa troppa, quindi l'intensità diventa molto elevata, allora è un altro campanello d'allarme che dobbiamo tenere in considerazione. E il terzo, sì, il terzo criterio è la frequenza, ovvero sia quanto spesso il bambino o il ragazzo sperimenta questa ansia. E un conto, come dicevamo, è avere l'ansia al primo giorno di scuola, poi magari il secondo giorno ce n'è ancora un pochettino, ma un po' di meno, e via dicendo. Se invece questa ansia è molto frequente e viene fuori spessissimo, allora a quel punto là dobbiamo iniziare a preoccuparci. Quindi eh, fondamentalmente dobbiamo tenere in mente questi tre concetti, cioè la durata, quanto dura questa paura, quanto intensa e quanto è frequente per capire se l'ansia di cui noi vediamo i nostri figli sia patologica o meno. Cioè, in definitiva, eh, l'ansia diventa un problema quando impedisce al, al bambino di fare qualcosa che a lui, lui piace fare. Facciamo un esempio eh, banale, la paura dei cani. Tanti bambini hanno un po' di timore per i cani, ma io stesso non amo particolarmente i cani, però fondamentalmente se vedo un cane non cambio eh, il marciapiede. Quando invece c'è la paura dei cani così forte che impedisce di fare qualcosa, allora a quel punto là dobbiamo iniziare a capire come aiutare questo bambino a superare questa paura. Quindi, stabilito appunto che l'ansia... Con queste caratteristiche ha eh, una valenza clinica, dobbiamo capire come intervenire. E dobbiamo intervenire perché eh, dobbiamo sempre tenere in considerazione che l'ansia eh, tante volte, la maggior parte delle volte, non va via da sola eh, se si prende questi tre criteri che, che abbiamo detto prima, ma anzi, tante volte le strategie che i bambini, i ragazzi, ma anche gli adulti, mettono in atto per gestirla, tendono ad aumentarla. Pensiamo ad esempio all'evitamento, che è una delle strategie di base dell'ansia, ovvero sia, in consiste l'evitamento, consiste l'evitare quello che è. Ho qualcosa che mi fa venire l'ansia, evito di affrontarla. Ho la paura dei cani, come dicevamo, non vado a prendere il gelato il pomeriggio perché so che potrei trovare dei cani. Ho paura... Del, di andare a conoscere altri bambini, sto a casa e gioco tutto il tempo con la PlayStation. L'evitamento ha un vantaggio immediato, cioè, se io ho la paura dei cani, ad esempio, e cambio marciapiede, vado dall'altra parte del marciapiede, fondamentalmente la mia ansia in quel momento cade giù perché non c'è più lo stimolo che mi fa venire l'ansia. Ma anche una grande eh, controindicazione, ossia. Che la volta successiva che mi troverò davanti a uno sti allo stimolo che mi faceva venire l'ansia, l'ansia ne avrò sempre di più, perché dentro di me ho sia la paura per l'oggetto uh, di cui ho paura, ma anche l'idea che non sono riuscito ad affrontarla precedentemente. E quindi l'ansia mano a mano eh, sale sempre di più. E per questo, eh, quando si, si prefigura una situazione del genere, è importante. E lavorarci con un programma specifico. Il Cultiz cool è un programma specifico di stampo cognitivo che lavora proprio sul, sulle ansie e sulle paure. Ma come funziona? Fondamentalmente, prima di dirvi in cosa consiste, quali sono i vantaggi di questo tipo di. E di modello, dobbiamo dire un attimo come è concettualizzata l'ansia nel modello che c'è alla base di questo protocollo Cool KIS. Fondamentalmente, eh, cioè, si parte da una predisposizione che alcune persone hanno, dei fattori genetici, che tutti noi eh, tutti noi sappiamo che abbiamo delle predisposizioni ad alcuni aspetti piuttosto che altri. Ci sono alcuni bambini che hanno un temperamento magari più impressionabile o magari sono più reattivi su alcuni aspetti ed è la parte dei fattori genetici. A questa si unisce eh, alcune strategie genitoriali che tendono ad aumentare questa, questa predisposizione o alcuni aspetti di ansia genitoriale che concorrono a creare un cerco, una certa vulnerabilità all'ansia una vulnerabilità che è data, come dicevamo, da un certo livello di emotività e di attivazione, a cui si unisce alcune alterazioni nell'elaborazione dei, dei pensieri, ovvero sia. Delle, delle modalità di pensiero piuttosto che dei contenuti di pensiero che vanno verso il versante dell'ansia e a cui si aggiungono poi delle strategie comportamentali, cioè delle cose che il bambino fa che anche qua aumentano eh, l'ansia. In particolare, come dicevamo prima, quello principale è l'evitamento. A questo poi ci sono tutta una serie di altri fattori che si uniscono, come ad esempio... Il, gli effetti dell'ambiente sociale. Mettiamo il conto di un bambino, ad esempio, che ha eh, ansia sociale, cioè ha, eh, ha molta ansia quando deve andare a conoscere delle altre persone nelle situazioni sociali. In quel caso, oltre a tutto questo modello che vi ho detto di vulnerabilità dell'ansia, ovviamente ci sono anche degli effetti nel suo ambiente sociale, ossia, se eh, un bambino viene invitato da un, dal suo amichetto o a giocare, o se viene invitato alla festa e la prima volta rifiuta, la seconda volta rifiuta, la terza volta rifiuta, alla fine non sarà più invitato, con il rischio che poi il bambino stesso veda questo come un ulteriore rinforzo della sua paura. E tutti questi aspetti concorrono a creare quello che poi il eh, disturbo d'ansia. Un disturbo d'ansia a livello proprio clinico, quindi non più una paura passeggera o un, eh, un, un po' di preoccupazione per qualcosa, ma proprio un disturbo che, eh, che influisce molto nella vita del bambino. E come dicevamo, uno, eh, il Cool Kids lavora proprio su quello. E uno dei grandi vantaggi del, eh, del protocollo Cool Kids è che ha eh, costruito tutta una serie di attività che vanno proprio a colpire e a trattare questi aspetti di cui vi ho parlato eh, l'alterazione la, della lavorazione, l'evitamento eh, i fattori dell'ambiente sociale e le, la parte delle strategie genitoriali come è fatto questo Cool Kids? fondamentalmente il Cool Kids è un trattamento manualizzato cosa vuol dire? Vuol dire che e il protocollo consiste in tre manuali, c'è il manuale del terapeuta dove viene spiegato come eh, utilizzare eh, il Cool Kids e quello serve al terapeuta e va bene, rimane lì. Ma la cosa veramente bella del Cool Kids, proprio quello che rimane tanto ai bambini e ai genitori, sono gli altri due manuali, il manuale del bambino e il manuale eh, del genitore. Nel manuale del bambino ci sono le attività che vengono fatte che rimangono proprio al bambino. Eh, la cosa proprio bella, che a me è poi è capitato, perché da un po' di anni ormai che lo faccio, è vedere proprio come questo manuale rimane proprio uno strumento nelle mani eh, del bambino. Perché ci sono le varie attività che fondamentalmente ripercorrono le fasi della psicoterapia cognitiva, eh, di stampo standard, diciamo, e, però già tutte fatte, messe lì precise, che uno mette, compila, il bambino lavora con la terapeuta, ma poi si riporta a casa il manuale. E a me è capitato anche con effetti abbastanza simpatici a volte, di vedere dei, dei, dei ragazzini o delle ragazzine che magari avevo visto quando avevano 10, 9, 10 anni, ritornare magari dopo 4-5 anni con il loro manuale. Perché ritornare? Perché, come anche si dice durante il Cool Kids, eh, quello che si fa è lavorare sulle strategie, ma non è che una volta che hai fatto tutto il protocollo Cool Kids basta, ormai ti sei immunizzato, vaccino, hai fatto il vaccino contro l'ansia. È normale che in alcuni momenti ci siano dei... Eh, dei, dei cali, dei momenti in cui fondamentalmente l'ansia ritorna però a quel punto là appunto perché dicevo che era simpatico perché quando ho visto questi ragazzini che vedevo a 9-10 anni con il loro manuale che si ricordavano ancora le cose che abbiamo ripreso e mi ha fatto abbastanza ridere lasciare un bambino di 9 anni e trovare un adolescente alto 50 cm in più bruforoso, tutto così che si ricordava ancora le cose di cui avevamo parlato però, questo è una, è, una, è una cosa in più, così che va bene per noi che vediamo i bambini che crescere non ogni giorno, che vediamo una volta ogni tanto. Ma, come vi dicevo, eh, sono i tre manuali. Il fatto di essere manualizzato è proprio uno strumento che ha il bambino, ci sono proprio le varie attività. Adesso vi dirò in generale di cosa si occupano, ma soprattutto c'è anche il manuale del genitore, dove da una parte vengono. Eh, trattati gli stessi temi che vengono trattati nel manuale del bambino perché? Perché fondamentalmente il genitore deve sapere che cosa sta facendo il bambino eh, tutti noi, noi, noi genitori o ma qualsiasi persona eh, vuole sapere cosa sta facendo il bambino con eh, lo psicologo a cui lo è stato affidato per sapere appunto come si sta muovendo ma soprattutto eh, serve anche perché il genitore non è un elemento esterno alla terapia. Nel protocollo col kids, ma in generale nella terapia con i bambini, il genitore ha un ruolo fondamentale nel, eh, in, nella psicoterapia. Perché? Perché uno psicologo, uno psicoterapeuta vede il bambino una volta a settimana. Tendenzialmente, tutto il resto del tempo è con i genitori, con tutti i vari caregiver, con i nonni, con le maestre, con chi si occupa di lui. E quindi è molto importante che, in particolare i genitori, ma anche i nonni, io ho fatto anche colloqui tantissime volte con i nonni, eh, perché i nonni aiutano un sacco eh, le persone, le famiglie di adesso. Che i caregiver siano informati su quello che sta facendo, perché, ad esempio, se poi noi col bambino parliamo del pensiero da investigatore che è la ristrutturazione cognitiva, poi vi spiegherò brevemente di cosa si tratta, è importante che il genitore sappia che cosa sia questo pensiero da investigatore, perché poi dovrà eh, aiutare il bambino attraverso questo pensiero da investigatore e per farlo eh, deve sapere ovviamente di cosa si tratta. Oltre a questo nel manuale del genitore ci sono anche una serie di strategie che sono staccati dall'attività che fa il bambino ma che eh, aiutano la famiglia a capire quali sono le strategie più indicate per gestire l'ansia nel bambino quindi eh, vi dicevo il grande punto di foto sono questi tre manuali sono divisi in, le varie attività sono divise in dieci sessioni che ci permettono di capire a che punto siamo e che servono appunto per fare tutto questo percorso della psicoterapia cognitiva. Ma in cosa consiste il, il percorso del Cool Kids? La prima parte di cui si parla è la parte sulla psicoeducazione, cioè fondamentalmente si lavora con il bambino, e adesso parlerò più che altro del bambino, però tutto quello che vi dico... Uh, su queste parti ha una correlazione con la parte del genitore vi dicevo, si parla con, con il bambino sull'ansia, su che cos'è l'ansia? in generale un po' sulle emozioni e si vede e si parla con il bambino su, uh, sul fatto che le emozioni sono qualcosa di normale vediamo tante volte che con, uh, i bambini non sanno bene che cosa sono le emozioni, neanche gli adulti eh, tante volte però, eh, o, o se lo sanno, magari pensano che ci sono alcune emozioni che eh, sono più, che, che sono negative, piuttosto che alcune emozioni che non si devono provare, non è per provare. In realtà non è così. Quando eh, noi parliamo con un bambino, ma ripeto anche con un adulto, è importante avere la consapevolezza che eh, le emozioni, tutte le emozioni hanno un senso, hanno un loro significato e che in particolare l'ansia ne ha uno molto specifico. Infatti proprio la prima cosa su cui si parla con il Cool Kids è il fatto che l'ansia, alla base dell'ansia c'è il meccanismo dell'attacco o fuga che noi condividiamo con tutti i mammiferi e che ce l'abbiamo, è inutile negarlo, cioè, eh, punto. E, e quindi si parla proprio con i bambini su questo il fatto che le emozioni hanno un loro significato, hanno un loro senso, non sono qualcosa che capita così eh, a caso senza sapere, ma anche che hanno la loro intensità. Noi possiamo avere l'ansia, ma un conto abbiamo un'ansia a un livello 2, diciamo da 0 a 10, un conto a livello 9, e questo cambia molto, anche per la rabbia. Eh. Perché cambia molto perché ci permette innanzitutto di capire che noi sulla, sulle emozioni abbiamo eh, un controllo, che può essere anche soltanto capire quanto ne ho, se ho una rabbia 9, 10, piuttosto che 2 o 3, o che ho un'ansia, che è una cosa, un panico un pazzesco, piuttosto che ho una leggera preoccupazione. Questo è molto importante, molto importante anche perché eh, c'è tutto... Un, un lavoro che si fa con il bambino e con il genitore sul messico perché tante volte i bambini sono abituati a pensare alle emozioni in termini di tutto nulla cioè o ho, oh, ho l'ansia 10 oppure non ce l'ho però non è così perché quando io ho l'ansia 10 poi diventa molto più difficile eh, controllarla però a volte quando penso di avere ansia 10 in realtà non è proprio 10, magari se vado bene a vedere, mi fermo un attimo a riflettere, a vedere dentro di me, vedo che in realtà non è proprio 10, ma no? magari è un 8, 7, 8. E già questo è un passo molto importante del lavoro clinico, eh, aiutare i bambini e le famiglie a concettualizzare le emozioni come qualcosa che sono sul continuum, continuo, qualcosa che, possono, che hanno intensità diverse su cui appunto ci posso lavorare. Quindi si parla di questa prima parte della psicoeducazione, come dicevamo, in cui fondamentalmente si, eh, si, si racconta al bambino come funzionano le emozioni, si vedono quali sono anche i correlati corporei delle emozioni, ossia le emozioni sono incarnate dentro di noi, le sentiamo da qualche parte. E Anche qui è significativo poi per il terapeuta vedere come il bambino eh, sente le emozioni dentro di sé. Per alcuni bambini è molto difficile. Se chiedi loro eh, dove senti l'ansia, dicono, boh, non lo so, in testa, sento qua dei pensieri. Altri invece hanno un dei correlati fisiologici molto... Molto forti, quasi, eh, quasi si sentono quasi inondati, quindi si sentono nella pancia le, tutto che trema, eh, gambe che tremano, respiro corto. E anche qua è importante proprio che, aiutare il bambino a essere più consapevole di come l'ansia si incarna dentro di sé. E fondamentalmente, come dicevamo, rispetto alla parte della psicoeducazione si va avanti. con. Il bambino, mm. lavorando proprio su far vedere che le emozioni sono qualcosa di normale, che è illecito provare, ma anche, si, si dice subito, è qualcosa su cui possiamo lavorare, che possiamo cercare di eh, gestire in un modo diverso. Quindi, e come si fa? Si fa con la seconda parte di quello che è il protocollo e il protocollo comunque della terapia q Ovvero sia attraverso la ristrutturazione cognitiva, che nel gergo del Kuhn Kids viene chiamato il pensiero da investigatore. Qual è la base? La base è il fatto che le emozioni che noi proviamo non dipendono dalla situazione che noi viviamo. Perché se fosse così, eh, tutti proveremmo le stesse emozioni nella stessa situazione, che ne so, ho la verifica di geografia, o posso avere ansia 9, 8, 9? Se l'ansia mi fosse causata dalla verifica, vuol dire che tutti i miei compagni dovrebbero avere ansia 9. Tutto uguale, ma non è così. Non è così perché in mezzo tra la situazione che io vivo e l'emozione che provo c'è una variabile che è quella più importante, ovvero sia il pensiero. Cioè io in una certa situazione penso qualcosa e, ed è quel pensiero poi che mi provoca l'ansia. E anche questo è un pezzo su cui per eh, i bambini a volte è, molto, eh, è una sorpresa perché a volte non, sono, non sono tanto abituati a vedere, questa, a, a, a concettualizzare questo aspetto. Ma non è, non, non è che è una colpa loro, anche nella nostra, come noi parliamo, eh, questo, sembra quasi che la situazione provochi le emozioni, che ne so, quante volte noi diciamo, ah mi hai fatto arrabbiare, piuttosto, ah, questa cosa qua mi fa venire l'ansia. In realtà non è così, in realtà quello che fa venire l'ansia è che fa venire Pensevo. Quindi io alla verifica di geografia penso, oddio, mi andrà male e quindi vuol dire, ad esempio, che, eh, che sono stupido e eh, allora con l'idea che affrontare la verifica di geografia è una prova del fatto che io sono più o meno stupido, allora sì che l'inansia è giustificata. Ma ovviamente il lavoro che si fa con i bambini eh, non è solo quello del, di spiegare così mm -hmm. che nella situazione c'è un certo pensiero ma si lavora col bambino anche nel, eh, nell'aiutarlo a capire qual è il pensiero che c'è sotto si fa tutta un, una condivisione col bambino su come funzionano i pensieri perché eh, i pensieri hanno diversi livelli una metafora molto bella che si utilizza appunto quando si fa il colchizio è mm -hmm. quello del e quindi eh, si dice proprio po' come il mare, cioè a un, a prima in superficie ci sono dei pensieri, poi più si va in profondità, più ci sono altri pensieri, altri pesci come il mare, no? che ci sono i vari pesci a vari livelli. No? E col bambino si lavora proprio sull'aiutarlo a diventare più consapevoli di questi pensieri che sono più in fondo, che sono anche eh, un po' più dolorosi, perché quando si va a lavorare col pensiero dell'investigatore, con il bambino, si riflette su quelli che sono i pensieri, si vanno a toccare dei temi importanti, dei temi di dolore. Cioè il bambino eh, tira fuori gli aspetti che più lo fanno soffrire. E va bene, perché comunque lo fa in un contesto protetto, in un contesto con un terapeuta che, che può accogliere questi aspetti, ma comunque il bambino deve abituarsi a capire quali sono le sue tematiche personali e lo fa attraverso questo lavoro in cui fondamentalmente, come vi dicevo, innanzitutto col bambino si lavora sul rendere più consapevole di questi pensieri, cioè che quando c'è un'emozione c'è dei pensieri che possono anche essere velocissimi, i pensieri automatici che abbiamo, ma ci sono, ci sono sempre. E, ci, e dopo che ci sono dobbiamo anche abituarci a capire qual è il pensiero che ci fa stare male sotto, perché è quello lì su cui poi dobbiamo andare a lavorare. Come lavoriamo? Lavoriamo con quello che nel Cool Kids viene chiamato il pensiero da investigatore ovvero sia si prende il pensiero e si fa come l'investigatore. Cioè, il concetto alla base è che i pensieri che noi abbiamo non sono reali, il pensiero non è la realtà. Il pensiero è la mia rappresentazione di qualcosa. Però, come qualsiasi pensiero, come qualsiasi cosa, può essere corretta oppure no. Io posso avere dei pensieri che sono realistici e eh, dei pensieri che non sono realistici. Per alcuni pensieri è facile. Se io adesso devo pensare a un elefante rosa, è abbastanza semplice eh, capire che non è realistico che ci sia un elefante rosa. Se invece devo pensare al fatto che la verifica di geografia, in realtà se la sbaglio vuol dire che sono stupido, ma qua non è così semplice, non è così immediato perlomeno capire se questo pensiero è realistico oppure no. Come facciamo? Col pensiero dell'investigatore, ovvero si trovando delle prove. Il bambino eh, impara a trovare eh, delle prove contro il pensiero che ha all'inizio. E lo fa con uno schemino molto bello, che è già lì, per quello vi dicevo uno dei vantaggi del eh, del cool kids, eh, il è il manuale perché c'è il manuale che con già lo schermino con delle domande che il bambino eh, si fa proprio per mettere alla prova il pensiero e quindi il pensiero fondamentalmente viene, viene tolta questa parte più di concretezza cioè il pensiero è così e questo è ma anzi viene messo proprio alla prova un po' come fa un investigatore che deve trovare le prove per un delitto è una metafora simile l'altra metafora si può usare non con, io sono da come da investigatore, ma nella terapia cognitiva si usa anche di pensieri, la metafora dello scienziato, dove fondamentalmente, come lo scienziato prova le, trova uh, le controprove nello stesso modo facciamo noi con i pensieri. E, Così facendo, il bambino o il ragazzino, perché io parlo di bambino così un po' per abitudine, ma il inizio l'ho utilizzato fino a fine ai 18 anni, l'ho utilizzato senza problemi, e col pensiero dell'investigatore, fondamentalmente il, il bambino si abitua innanzitutto a essere più, più consapevole del suo pensiero e poi a renderlo meno concreto e a metterlo in dubbio a trovare delle prove, okay, forse non è questo il pensiero più realistico, perché l'obiettivo è quello di trovare un pensiero più realistico, che non è il pensiero positivo, attenzione, perché tante volte quando si parla con i bambini eh, viene in un po' questa cosa qua del pensiero positivo. No, non è. noi non cerchiamo un pensiero positivo, perché se non ho studiato niente e ho la verifica di geografia, è inutile che penso, ma sì, mi andrà bene. No, cioè, ti andrà male. Eh, inutile pensiero positivo. Però è, reali è realistico pensare che ti andrà male, non è realistico pensare invece che una verifica di geografia dà un giudizio sulla tua intelligenza. Quello è l'aspetto su cui la poi si avverrà col bambino. Quindi, lavorando con tutto questo, con il pensiero del visitatore, si lavora proprio sulla ristrutturazione cognitiva, ossia sul trovare un pensiero diverso rispetto al pensiero iniziale che, che fa venire l'ansia. Ma se io, ad esempio, ho paura dei cani, posso fare, anzi, devo fare il pensiero eh, dell'investigatore, la ristrutturazione, per capire che in realtà è molto poco probabile che un cane venga in mia e faccia qualcosa, eh, piuttosto che è veramente poco probabile che il... Padrone, non lo fermi, o oh, è veramente pochissimo probabile che vi faccia veramente del male un cane, e questa è, è la base. Però poi, dopo a un certo punto, devo andare vicino a dei cani, se no eh, la paura non passa, rimane soltanto qualcosa di astratto. Ed infatti, la seconda grande parte del Cool Kids riguarda l'esposizione. Quello che nella metafora, nel gergo del colchizio viene chiamato le scalette. Ovvero sia c'è tutta una parte in cui il bambino, eh, viene portato, al bambino viene insegnato come creare delle scalette per affrontare la paura in modo graduale. Perché eh, per affrontare una paura nel modo migliore bisogna farlo in modo graduale, con anche delle gratificazioni. Per i bambini sono molto importanti le gratificazioni, anche per gli adulti, eh? però per i bambini è molto più facile di coprire le figurine, eh? e già quella è una bella gratificazione. E, e lo si fa con uno schema, anche qua, che sono nel manuale, già tutto fatto, che, con cui il terapeuta, il bambino e il genitore lavorano trovando un obiettivo, che ne so, la paura dei cani, usando l'esempio che abbiamo detto prima, e lo si vede in pezzettini, in dieci passi. Se il nostro obiettivo sarà quello di avvicinarsi a un cane, senza bisogno di giocare, perché come dicevamo prima, a noi interessa la parte clinica di questa non ci interessa che tutti diventino degli, diventino degli amanti dei cani, ma un conto è essere un amante dei cani, un conto è andare dall'altra parte della strada quando c'è. Quindi, se il nostro obiettivo è passare vicino a un cane, allora con, attraverso queste scalette, attraverso le esposizioni, creerò una serie di, eh, di passi che il bambino affronterà assieme ai genitori per avvicinarsi sull'obiettivo. È chiaro che è proprio per questo che il compito del genitore come diciamo prima è fondamentale perché il genitore poi dovrà aiutarlo specialmente per i bambini più piccoli. Ma anche eh, durante queste scalette sarà importante tutto il lavoro che abbiamo fatto prima. Ossia L'aspetto di pensione dell'investigatore, perché prima di tutto serve per far iniziare ad affrontare questi, questi passi, ma anche perché. Quando il bambino dovrà fare un passo, non andrà lì senza niente, avrà uno strumento, che è il pensiero dell'investigatore. Infatti, prima di affrontare il passo, ad esempio, di passare vicino a un cagnolino, dovrà fare un pensiero dell'investigatore, dovrà, dovrà tenerselo nella mente, in modo che questo pensiero diverso sia nella sua mente assieme all'altro pensiero che faceva, che, che faceva venire l'altro. vanno nel momento in cui vanno bene il passo viene superato fondamentalmente il, eh, il bambino fa una prova ulteriore per la ristrutturazione cognitiva che ha fatto precedentemente e quindi si fanno diverse scalette io vi ho detto quella dei cani perché sono le più semplici ci cioè, sono le parole altezze ma ci sono anche eh, queste scalette per i comportamenti ad esempio i comportamenti compulsivi, ad esempio, i bambini, i ragazzini che si davano le mani tante volte o toccano i vari oggetti. E diciamo che il concetto di affrontare la paura combattendola in modo graduale può essere applicato a tantissime cose diverse. Dopo aver fatto questa parte, fondamentalmente nel lavoro col bambino si lavora sulle abilità sociali un po' come dicevamo all'inizio quando parlavamo del modello di rapì cioè del fatto che eh, molte volte quando c'è una problematica relativa all'ansia ci sono delle altre eh, componenti accessorie legate e molte volte riguardano proprio l'abilità sociale cioè l'abilità nei rapporti con gli altri e, ad esempio bambini che, che possono essere molto timidi o che non, non riescono a farsi valere e in questo senso ci sono delle attività, i kids, che lavorano su quello, lavorano più che altro sull'assertività, eh, sull eh, quindi sulla, sulla capacità di comunicare in un modo, appunto, assertivo, in un modo che eh, tiene in considerazione l'altro, ma tiene in considerazione anche noi stessi. Dopo questa parte, eh, fondamentalmente, che i, che i bambini fanno... C'è una parte che i genitori, fa, che i genitori portano avanti eh, che è un po' slegata, che riguarda più le strategie genitoriali. Perché eh, una delle grandi differenze della terapia del bambino con la terapia dell'adulto è appunto il fatto che i bambini non sono indipendenti, sono con i genitori. E che è un grandissimo vantaggio, ma può anche essere un grandissimo svantaggio. Perché... Le strategie che i genitori mettono in atto possono aiutare tantissimo tantissimo eh, i bambini eh, oppure possono anche andare invece a peggiorare la situazione. In particolare una strategia eh, che tantissime volte io vedo nei genitori che seguo è che è una strategia che, quello che sembra che possa aiutare il bambino, ma che in realtà non aiuta, è quello della rassicurazione. Perché tutti noi, quando vediamo un bambino che ha paura, che sta male, ci viene quasi eh, naturale, fisiologico, rassicurarlo. Ma se per un bambino che non ha una tematica relativa all'alsa va benissimo rassicurarlo, per chi invece soffre di ansia, la rassicurazione non va bene. Anzi, è proprio qualcosa che è peggiore. Perché? Perché la rassicurazione, se ci pensiamo, fondamentalmente vuol dire che la persona che rassicura si prende in carico la gestione dell'ansia del bambino. E quindi il bambino non sarà lui che gestisce la sua ansia, e gestisce la sua azione e la supera, ma sarà stato il genitore che lo fa. E quindi il bambino non potrà fare quello che abbiamo detto prima, quel passaggio dopo, quella lettura, quel pensiero che dice «Ah beh, però sono stato bravo, eh, sono passato vicino al, al cane, ma non è successo niente». Allora, boh, forse effettivamente non ha così senso la prova dei cani. Se c'è la questo passaggio il bambino non lo può fare, perché dà il merito eh, della, sua, della sua diminuzione dell'ansia non a se stesso, ma al genitore. E quindi è una sorta di evitamento, come abbiamo detto all'inizio. L'evitamento, il grande rischio dell'avitamento è che poi fa aumentare la paura iniziale. E quindi una sorta, la prima strategia di cui si, di cui si parla con i genitori è proprio quello eh, di non rassicurare. E devo dire che eh, tante volte è presa proprio come qualcosa di strano. No? Ma come non devo rassicurarle? E eh no, non devi proprio a quello. Chiaro che poi dopo quando uno spiega eh, viene, viene compreso perché ha, ha senso poi all'interno di tutto il cool kids. Però tante volte i genitori tendono a rassicurare. Un'altra metafora che sempre eh, utilizziamo in questo caso è quello del ginocchio sbucciato. Tante volte i genitori fanno un po' il genitore elicottero, cioè... E fondamentalmente, questa è una metafora che viene utilizzata tanto anche nei paesi anglosassoni. Eh, in cui fondamentalmente il genitore fa proprio come se fosse ricordo che dall'alto il bambino cammina nel mondo e il genitore, dall'alto, col suo elicottero, guarda i problemi ancora prima che il bambino se ne accorga e interviene risolvendogli, e quindi il bambino continua a camminare e neanche se ne accorta. Eh, ma questo, fondamentalmente, qual è la conseguenza? Che poi a un certo punto il crato non potrà più esserci, perché i bambini crescono, non è che ci può essere sempre il genitore lì, E il bambino non avrà potuto imparare delle strategie per affrontare la sua ansia. È per quello, quello che noi diciamo sempre che il ginocchio sbucciato del bambino è una benedizione, perché il bambino, quando si sbuccia il ginocchio, impara che non può mettersi a sgommare sulla ghiaia perché cade e si fa male ma se, se non gli diamo la possibilità di imparare questo non potrà, non potrà mai farlo in modo simile è eh, il concetto della rassicurazione cioè se io lo rassicuro il bambino non potrà eh, imparare a tranquillizzarsi a gestire l'ansia in un modo eh, da solo e fondamentalmente dopo aver, fatto questo, aver parlato della psicoeducazione della pensione dell'investigatore le scalette c'è un'ultima parte in cui fondamentalmente si dice quello che abbiamo detto proprio all'inizio ovvero sia che a volte può essere che l'ansia ritorni perché ci sono degli eventi di vita che possono renderci più eh, un pochino più sensibili è un po' come quando si va con la nave sulla, sul mare vicino agli scogli, magari in un periodo posso andare tranquillamente, se poi c'è la bassa marea, il livello del mare si abbassa e salgono tutti degli scogli dove prima in realtà non c'era niente, dove prima andavo tranquillamente con la mia barca. E quindi c'è una parte conclusiva in cui si dice che va bene a volte avere un più ansia, va bene, a volte, e trovarsi in situazioni proprio di difficoltà, ma a quel punto lì si potrà riprendere quello che si è fatto con il nostro manuale, perché fondamentalmente se ha funzionato una volta, può funzionare anche una seconda. E poi ci si saluta appunto eh, con un bellissimo diploma, del Cool Kids, in cui i bambini sono fierissimi, è bello anche proprio il diplomino con tutto quanto, in cui fondamentalmente si dà un riconoscimento concreto a quello che è stato lo sforzo del bambino. Perché, come vi dicevo, guardando, sfogliando il manualetto del bambino e del genitore, uno potrebbe pensare ma sì, sono degli schemi, eh, delle cose è una cosa in cui vabbè, si insegnano delle abilità, ma non è così. Perché, come vi dicevo, andando a parlare di quali sono i pensieri che veramente fanno soffrire il bambino, si toccano veramente dei temi di sofferenza, è il lavoro che si fa, è un lavoro molto, eh, molto profondo, molto intimo, ma che poi è quello che è, è necessario per poter affrontare questi temi e superarli. Eh, bah, io, Simone, così in generale avrei terminato. Ok, Se domanda, su... esatto, lasciamo eh. spazio magari alla possibilità di fare delle domande, che possono sempre essere rivolte o direttamente attivando il microfono o anche utilizzando la nostra chat. Intanto, io leggo due commenti che sono arrivati nel frattempo del, del tuo intervento. Uno vabbè, sono i saluti di chi ti ha preceduto, quindi di, del dottor Ruggero, e l'altro un pensiero della dottoressa, un commento della dottoressa Marinoni che fa un riferimento alla metacognizione. Eh, ecco se magari Paola vuole. Buonasera, dottor Naum. Meglio. Buonasera, dottoressa Marinoni. No, mia...